Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, come state? Spero bene. Nuovo video vecchiericcio anche oggi. Sì, perché ieri era l'ultimo video vlog, ma oggi è un altro video vecchiericcio: tanto per stare un po' con voi e anche perché ci tenevo molto alla mia altra presenza qua su YouTube. E niente, allora, eh, farò altri video così, però ne farò altri dove faccio vedere altre cose E invece oggi è una seduta casalinga, ovviamente come suol dire, come dice il canale di C4Kate Caterina C4Kate, mi pare si chiama, sì, se non erro e, e The Witch, posizione di bellezza, ovvero l'altra Caterina Loro fanno le, le famose sedute casalinghe anche io farò la, la mia seduta casalinga in casa mia e niente, era solo per dirvi che mh, oggi eh, ah, yeah, non, so, non sono potuta uscire perché mia no, non sta bene, nel senso che ho oh, dolori a un'anca, non so se si è lasciata qualcosa, non ne ho idea. Comunque sta il fatto che eh, non si può muovere, quindi sono di farle compagnia. Eh, quindi spero che la mia compagna vi piaccia per breve, per così, per breve, perché volevo solamente dirvi eh, che finalmente sono riuscita a fare, a fare il mio solito eh, regalo ai miei cugini, cioè alla mia cugina più che altro. Eh, ho fatto il regalo alle mie cugine, anzi una sola perché l'altra non ho idea di dove sia, forse a Maddalena, ma vabbè, dettagli. E nel frattempo, uh, che dire, io ho regalato dei campioncini a mia cugina, campioncini e anche una full size. Se non ero, non so se dice mini size o full size, full size sì. Vabbè, um, poi uh, nel frattempo, vi ho detto, mi è stata regalata. Vi ho fatto vedere quante cose mi sono state regalate a me, e, e nulla, tutto lì. Oggi mi vedete bella, nuda e cruda, senza trucco perché, vabbè, non me la sentivo di truccarvi Ah, di truccarmi piuttosto vi devo far vedere altri prodotti che ho finito li ci vedere un secondo solo non so nemmeno se ve li ho fatti vedere in qualche video non mi ricordo ma in ogni caso li faccio vedere comunque uno è questo qua, questo prodotto qui di Dettela Ammorbidente freschezza di primavera è profumo di Gensomino, appunto, Dexal 750 ml. Di prodotto, non so cosa riusciate a vedere, ma ve vicino. Ehm, è nulla. E questo è il prodotto dell'Eurospin è un ammorbidente che ci trovo benissimo, è un profumo eccezionale. Non è stupido niente, direi molto buono e non rimane a, a, molto sulla roba, nel senso il profumo, come suol dire, non rimane molto. Uh, non persiste a lungo sulle robe, ma a me non importa, basta che me le profuma quel poco se può rimanere di. Cioè non è che non importa, più che altro uh, sì mi dispiace che non persista a lungo, ma. Uh, se ne mettete troppo diventa eccessivo, se ne mettete poco persiste poco. Boh. Non è te perché rimane così. Secondo me, secondo il mio naso, io ne, lo sento poco, il profumo persiste poco. Boh. Non so se si dice persiste, vabbè. Comunque rimane poco, poco sulle robe, non so perché sugli indumenti, e anche sugli indumenti qua. Per esempio, se metto su un un po' di ammorbidente sul pigiama se lo lavo il piccolo pigiama niente rimane poco allora profumo non capisco perché boh sarà la mia impressione comunque sta il fatto che lo provo anche se rimane poco però mi piace e rimane sempre il mio love il mio preferito poi altro prodotto sono solo due comunque ve li vedere perché questo video che vi ci piace semplice per vedere i prodotti che ho terminato per un video lungo di 20 o 30 40 minuti meglio mostro questi prodotti insieme al video che vi riccio, di seduta casalinga altro prodotto rimane Argan Oil Nutre e Rigenera Body Wash, Bagno Schiuma si sì, bagno doccia vabbè sta identica cosa olio di oliva oh, si sì, olio di oliva no, buonanotte ciao ci siamo Olio di Argan e biologico Comunque, questo è della Vidal: anche questo bagno schiuma della Vidal. Mi è stra piaciuto e di flacone. Contiene millimetri 500 ml per un paio vi è di 12 mesi. Anche questo stra piaciuto ve lo consiglio perché ha veramente un profumo piacevole da applicare sulla pelle. Ma non so, ha anche una texture molto bella morbida e abbastanza setosa. Raga, non ce n'è come questo bagno schiuma Anche gli altri sono buoni Quelli al cocco nut, Com si chiama? nut? Comunque, quello al cocco che ho in doccia Che vi ho fatto vedere nell'altro video di ieri Che vi ho pubblicato ieri è stra buono Mi piace veramente davanti Molto buono, sì. anche questo fa la sua bella figura Molto buono Top E niente ragazze se lo trovate in, eh, non lo so, in profumeria, Ticotà, quel che volete voi, anche all'Eurospin. Perché so che ho capito che questo forse c'è anche all'Eurospin, non sono sicura. Metto le mani avanti perché non è sicuro. però può essere che ci sia. Voi controllate in ogni dove, di, di ogni supermercato, profumeria che Dio si voglia. Se lo trovate, eh, scrivetemelo qua sotto. Ditemi un messaggio su Instagram o ditelo in un vostro video fate come volete tanto comunque questo è molto buono, ve lo consiglio veramente eccezionale Ciao, e poi cos'altro dirvi? nulla, questa settimana farò altre cose belle sempre nel mio canale youtube ho intenzione di fare una rubrica ma non so ancora quale mi devo decidere perché non vorrei che arrivasse il prossimo anno e ancora non ho deciso che cavolo di rubrica fare non ne ho veramente la più pallina da già volevo fare una seduta casalinga rubrica di eh, robe beauty beauty per la casa nel senso igiene della casa non solo pulizie ma anche qualche altra cosa so che non ne ho idea proprio che tanto il prossimo anno arrivo in un batter d'occhio perchè eh, di male, veramente poco tempo, mi devo... non lo so, sento che devo darmi una mossa. Eh, è vero, non devo avere fretta, ma non voglio neanche arrivare in ritardo con la rubrica. Quindi, anche se non farò wash, mai wash, così c'è la mia doccia, oppure... non lo so, devo cercare un'alternativa, come si può dire, per... Eh, Farvi vedere i miei prodotti preferiti di quello che uso nella doccia, la mia skin care preferita eh, abitu abituale e anche la mia skin care viso o corpo, quel che è e tutte le cose che io utilizzo quando mi applico la crema, cioè l'idratazione alla detersione. Vediamo un pochettino cosa mi esce fuori, cosa riesco meglio a fare. Vediamo per quanto riguarda invece ehm, la il make up sono ancora in alto mare voi direte per quale motivo? Eh, per il semplice motivo che il make up lo sto utilizzando ma non solo per uscire fuori di casa più che altro quando vengono gli ospiti e non voglio far trovare sciattona voi sapete come sono fatta se non mi faccio vedere con il sì, avete capito benissimo con un po' di filo di trucco addosso non Sono contenta. Già vabbè, questo pizzetto qua non è che sia il massimo, ma vabbè. Che tanto se, so, se sono gente che ci conosciamo, tipo il mio cugino, mia cugina o mio zio, non voglio far trovare troppo mozzarella. Un fantasma, no, non esiste per me. E vero che non sono casa di proprio sto male, ho raffreddore, queste cose così. Allora me ne strafrego, ma altrimenti se sto una favola, si sto una rosa come so dire il proprio sprint per la carica frizzante preferisco a tenermi bella luminosa e ehm, ordinata almeno quello non, voglio, non me lo voglio far mancare ecco tutto quello che volevo dire spero di essermi spiegata cosa voglio intendere che mi piace di più il make up non perché non, non, che non faccio la skin care, per l'amor di dio, già faccio la skin care alla sera quando vado a coicarmi. Però voglio dedicarmi anche di più a terminare il make-up che ancora non sono riuscita a terminare. È vero, è difficile terminare le palette, come è difficile terminare le matite, ma non è difficile terminare i rossetti. Almeno per me che sto cominciando a terminare un sacco di rossetti in un sacco. Quei pochi rossetti che sto utilizzando, tipo ho appena terminato un mese fa il Rimel, rossetto della Rimel Amethyst 160. Sì quello l'ho terminato, ma il rossetto della Hawaii con 604 ancora non l'ho terminato. Vabbè, come non detto, no, dico mi riferisco come non detto che ancora. Vabbè, mm, fa, mi, mi dirò da sola, verrà, piano piano termini quello che devi terminare, non c'è fretta, vero, <ride> ben detto, e basta, mm, cosa volevo dirvi, ah, se mi vedete che ho letto rifatto e non sfatto, è perché avevo deciso, volevo fare all'inizio un video di pulizia della mia camera, però poi ho detto, me lo vedono così tante volte, non ce n'è bisogno, al massimo una resetata dal letto lo rifaccio. Scuoto le lenzuola, non dalla finestra, ma così alla buona sul letto, anche se fa tanta colpa, ma fissere. La... È la camera che mi deve servire e non io la camera. Quando sono troppo svogliata perché è la verità. Quindi, ho deciso di scuotere le lenzuola e poi rimettere la coperta e Fare un bel, una bella piega al letto, come potete ben vedere. Non so se si vede. Aspetta, mi faccio vedere. Vedete? Il letto è tutto bello piegato. secondo E nulla, ragazze. Era per dirvi semplicemente che. Ehm, questo video deve essere solo un video di intrattenimento, non lo faccio semplicemente come suol dire, in, a livello amatoriale, ma spero che vi possa piacere. Ah, una cosa, se non sentirete tanti rumori sottofondo, se li sentirete, amen. Però almeno ho deciso di mettere al montaggio di questo video una musichetta in modo tale che... Mm, non vi disturba il, il resto del sottofondo. Forse è silenzioso perché non ho acceso la TV, la tele, e, e vabbè, sotto non c'è nessuno che sta facendo il chiasso. Però ho deciso di mantenere tutto, tutto che tace perché se no non c'è acqua non c'è cosa che tenga che non riesco a registrare se c'è troppo. come dire, troppo. Non veramente il termine giusto. Se c'è troppo chiasso è troppo. Ah, perché non vengono le parole oggi? Sì, vabbè, avete capito. Se, se c'è troppo chiasso è troppo. Mm troppo chiacchiericcio di sottofondo non si capisce bene il video l'avete detto anche voi mille volte nei miei video questo lo vuol dire non riuscivo a dirlo ragazze abbiate pazienza ma quando non registro più il video vabbè io l'ho registrato ora avanti adesso non è, manco mi ricordo e quando sono qualche giorno in più senza registrare la mente va in vacanza nel senso che manco mi ricordo più come che cosa devo dire comunque ragazzi, siamo umane siamo essere umani, come si vuol dire, ed è naturale e penso, presumo per ogni singolo essere umano, che è naturale dimenticarsi le cose, oppure vabbè, adesso non voglio stare qui a fare troppo la maestrina, perché non serve a nessuno, ma come credo che sia mh, più, come dire, sì, Umano, è umano anche sbagliare, dimenticarsi le cose e via discorrendo E niente, eh, anche sempre ho fatto, penso che avrei fatto lezioni di, di, di pillole di bellezza o però pillole di saggezza, non di bellezza, vabbè Quindi tantalmente anche lì, si sì. Dimentica di dire le cose, ma vabbè, dettagli Cosa vi volevo dire ancora? Ah sì, voi cosa avete fatto per Capodanno? No per Capodanno, che sto dicendo? Anche oggi, vabbè, <ride> per Natale. Il cenone di Natale, avete passato bene. Il cenone di Natale, avete passato bene la vigilia e tutto il resto. Spero di sì, io sono un po' rinco, queste ragazze. Non so se ve ne siete accorta, accorte e accorti, ma sono un po' rinco perché tutto questo... Tutte queste feste che stanno cominciando a passare e andarsene via mi stanno un po' sì mi stanno un po' scemando ragazzi <ride> è così non so perché boh, forse perché tra un video e l'altro ogni tanto pauso, metto pausa ai video nel senso stoppo i video poi li riprendo li registro e faccio il coso e li monto tra un video e l'altro ci passa sono uno o due giorni e dico ma quanto ci è passato da un video all'altro quanti giorni ci sono passati eh eh, perché non vorrei che fossero passati troppi giorni tra un video e l'altro raga non si può avere tutto dalla vita anche se vorremmo essere tutti così di avere tutto dalla vita no. bisogna sapersi accontentare cosa non so io così comunque dicevo una canzone di Ligabue non mi ricordo adesso del titolo Certo, vabbè, a parte di certe notti <ride> ehm, Diceva Non mi ricordo più Buonanotte sei contenta? Ci sia contenta? Si gode? Boh, qualcosa di sì Non mi ricordo No, non mi ricordo Il ritornello è contenta, si gode Boh così c'è beh se mi ricordate il titolo della canzone non il titolo se il titolo l'ho detto anch'io il ritornello della canzone di Cabo e Luciano Nigabuo di ditemelo perché è proprio bella la canzone è un po' sporcacciona però fa anche ridere su via dai voi direte come fai a sapere quella canzone ma dai raga tutte la sanno quella canzone è un po' maialina però a me piace, quella non so sinceramente parlando. Già, e niente. Allora, sto video non lo taglio, ma lo, non lo monto. Non dico non niente, eh, yeah, aiuto a regola d'arte. Però ho intenzione di fare dei, di mettere delle musiche. Non so se metterò dettagli o che altro, ma ho l'intenzione anche di. Quante volte avete l'intenzione di ripetetetelo? Eh, riscrivervi una cosa mai boh, boh non saprei ah, già e nulla non... allora ragazzi mie io nel frattempo vi saluto perché non voglio fare un video stralungo perché poi i video stralunghi so come vanno a finire che video stralunghi vengono Visti poco, quindi non lo so, vabbè, dipende da quello che si deve dire, come dite voi a me. Però mh, non lo so, forse lo taglio, forse no, vedrò, vedrò, vedrò, vedrò. Ma come vabbè, io ho capito una cosa, ma me l'ha fatta capire una mia amica di YouTube che non fa video su YouTube ma perché faccia la Instagram Blogger su Instagram, appunto, come dice la parola stessa che ho appena detto. Eh, la voglio anche citare perché ci tengo troppo a lei mi sta simpatica anche se a volte devo dire la verità eh, boh, mm, ho paura di disturbarla quando vado a scrivergli però sì ragazze eh, quando voglio scrivere a voi ho paura di disturbarvi infatti dico mm, aspetto un altro momento e poi gli scrivo ma poi in realtà Provo a scrivere e eh, siete belle pacifiche con me. Grazie di cuore, ma no, veramente. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti voi. Grazie che mi supportate, grazie che mi sopportate e grazie dei like, grazie della vostra sincerissima compagnia e, e grazie di tutto, di tutto cuore, veramente. Già. Eh, grazie anche dei complimenti a mia nonna, grazie che supportate mia nonna. E grazie che le, la volete bene che le volete bene e grazie di tutto veramente di tutto l'affetto che le date quando guardate i suoi video su volta la spesa grazie di cuore siete veramente dolcissime già e nulla e, scusate se sono stata un po' mielosa ma volevo ringraziarla vabbè lei non è come me che è mielosa ma io ci tenevo a ringraziarla come faccio, mh, anche, come faccio io per me stessa ma anche per voi da parte mia lei è meno mielosa di me ma io ci tengo a essere un po' mielosa è vero che non è giusto essere troppo mielosi perché poi si cade come dite voi nel ridicolo però anche meglio ridicoli che essere freddi diciamoci la verità quindi io sarò dolce, sarò troppo appagata anche un po' ingenua ma non mi sento così ingenua da uh, come si suol dire da farmi prendere per i fondelli da nessuno quindi se qualcuno mi vuole chiedere la frettata non ci riesce perché tanto so dire sempre la verità di come finiscono le cose, no, non è una follia, una follia mica, però ogni tanto mi piace togliere un, un sassolino dalla scarpa perché sfogarsi è bene, ma essere sinceri è meglio. già, Io mi sto in questo momento, non solo sfogando con voi, sfogando, ma mi sto anche eh, cercando di rilassare quello che voglio essere io, d'altronde. Non sempre riesco a rilassarmi, ma più delle volte ci riesco. E nulla. Oggi sono abbigliamento outfit casalingo oppure il pigiamottis mm. proprio quello, non è Snoopy, è e uno preso, non so se dice felice o... non so che... vabbè, è una... era un negozio di casalinghi robe per la casa, per l'appunto e anche... di tutto c'è, cioè casalinghi, abbigliamento e via discorrendo dalla casa alla scuola al make up di tutto c'era non sto qui a rivelarvi cosa c'era perché la Fenice, pare che c'è anche non lo so Lombardia Roma non ne ho idea non mi, non mi, non mi prendete in giro perché non so la geografia ma la geografia ahimè la geografia non è il mio forte già però pazienza non, no, non muore nessuno perché non so abbastanza bene la geografia come qualcuno mi dice a me che sono sgrammaticata pazienza anche lì non muore nessuno se sono sgrammaticata poi non mi pare di essere così tanto sgrammaticata anche se, si, anche se non si dice così tanto però ognuno parla come vuole permettete che è vero la lingua italiana non va mai mozzata non va mai eh, come si dice eh, sì esatto non va mai ridicolizzata già siamo bastarditi abbastanza scusate il termine il, il francesismo però è la verità se uno deve parlare come non sa parlare quindi nel senso se uno parla di, mm, di, da schifo come dite voi, non ci siamo Vabbè, io sono l'altra e parlo come dico. Scusate il termine, male La grammatica, anche l'italiano non, so, non, non è tanto il mio È abbastanza pessimo Però molti mi dicono Ah ma tu sei brava di grammatica mm? Vabbè, no comment Lasciamo stare che è meglio Lasciamo stare Non se ne parla e Se voi mi dite, ma perché devi dire così? Perché ragazzi, è la verità, io non è che sono al massimo parlando, non è... Boh, lo so, mi sento più sicura di me dopo 33 anni, ma non c'entra niente. Boh, non so cosa dire, mi sento così strana. Boh. Boh. curiosa mi sento mi, mi sento veramente molto curiosa perché anche a parole ogni tanto mi dicono non, non è una domanda, è una supposizione oppure è, non è un ponte esclamativo perciò altro, vi faccio così vi dico così che a parola ogni tanto quando mi vedono fare i video blog con la telecamera in mano cioè col il telefono in mano mi dicono ah che strana questa, che curiosa non sono dei ragazzi, ma non sono neanche dei signori adulti, sono dei ragazzini di Palau che tra l'altro ci tengo anche ciao, a salutarmi se mi vedono, ma ne dubito perché ancora sono troppo piccola su YouTube ma magari mi hanno già visto, non ne ho idea, non saprei, non voglio neanche saperlo, perché non che per vergogna, perché non vergogno di nulla, oramai Ce n'è passato i tempi che mi vergognavo. Vabbè, un po' di vergogna vi rimane sotto sotto, ma non tanto. Anzi, più che altro mi rimango del, del pensiero che se volete salutarvi sotto i commenti siete pure, prego, siete pure i benvenuti. Accomodatevi, però. io non so se veramente mi conseguono o meno quelli di Palau Adesso non pensate male, vi ho solamente chiesto una cosa Voi di Palau, se vedete in questi video, mi seguite veramente oppure no? Vabbè, non per sforzo, non per forza, per sapere se mi seguite o meno Vabbè, com com come si suol dire? Per seguire un youtuber bisogna seguirla con piacere e ci tengo a precisare che mi è stato detto da Maya Caccia, si chiama così: sì, una mia utente, di, una mia fan di, del mio canale YouTube. Comunque, nulla fan, amica, come la so dire, sia sì, una mia amica di YouTube che poi è una carissima amica simpaticissima quanto è la Steffi Steffi, fa la letteratura pirottina due amiche mie. E niente, questo è quanto. Yes, Mi ha arrivata la vita. L'argomento è poi troppo lungo ma neanche troppo corto. Quindi, che dirvi? Ci si becca un prossimo video. Che ne dite? Non lo so, si vedrà ciao! Mettete like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e seguitevi e ti fate la nera ovviamente. E seguitemi su TikTok e, come dire Instagram, Youtuber Melania trattino Basso 8 Lo letto anche più lentamente possibile. E poi su facebook sulla mia pagina pubblica che non so quanto sia pubblica ma vabbè dettagli e Melania Beauty Makeup mi pare sì non mi ricordo comunque se mi riesce metto tutti i nomi di riferimento al mio social e basta provo quello se riesco se no a ah, pace a me Ciao, un bacio.